a questo evento e che dire eh, volevamo creare questo saluto culturale anche per condividere con voi eh, la magia eh, delle opere delle nostre opere dei, eh, delle, della nostra immaginazione della nostra fantasia de, dei nostri colori che noi mettiamo sulle nostre tele insomma ogni tela da noi creata è proprio è un pizzico della nostra vita, un pizzico della natura, un pizzico del nostro cuore, della nostra mente, delle nostre emozioni, delle nostre vibrazioni interiori, perché un artista deve avere vibrazioni interiori per poter creare e stendere sulla tela eh, ciò che, che, insomma, che, che sente. Eh, a me mi capita perché io ecco sono Volevo anche ribadire il fatto che sono un'artista eh, autodidatta, non ho mai studiato l'arte, non ho mai fatto un'accademia dell'arte, non ho fatto manco un corso. Eh, diciamo che questi sono tutti i miei quadri, un po' qua tutto ciò che vedete, dei, fio, dei fiori, primavera, tutto ciò. Eh, insomma, io vedo il quadro prima di farlo. Allora, immagino insomma tu, i colori, e poi vado subito a farlo perché poi se non, eh, non riesco a dipingere di giorno in modo più assoluto, io dipingo solo e esclusivamente di notte di giorno faccio poche cose, aggiungo poco però ecco, eh, vedo un quadro allora eh, dico sfumature, colore, mille colori quindi tutto ciò che vedete qua è il frutto della mia fantasia della mia immaginazione prima di essere eh, dipinto e che dire? Beh, questo, non attenu, attenu. questo non mangio a te intanto questo fiore. <ride> grazie, <ride> allora. grazie mille. Anzi, anzi, volevo dire che eh, Brunduscia, nel mio paese, che è Romania, sì, Brendus è anche un nome di fiore. Quindi è come il crocus qui da voi. Ah, io volevo chiederti una cosa, eh. se intendo di parlare, queste, mi vengono in mente due domande. Allora, primo. Eh, questa tua sensazione molto forte ar artistica, no? Eh, come l'hai vissuta questi, anche l'anno totale di inattività, come eh, ha com influito sulla tua creatività? Uh, per esempio io sfortunatamente ho sempre anni per un lavoro, perché ho preso il lavoro, per una disgrazia praticamente ho fatto un intervento alla schiena e mi hanno licenziato, lavoravo in una clinica e eh, non mi hanno dato manco possibilità di avere un la collocazione quindi insomma nonostante il mio grande dispiacere la mia disgrazia eh, l'arte mi ha accompagnato in tutti i miei momenti difficili qua dietro c'è un quadro che l'ho dipinto proprio nel, eh, due, eh, tre giorni prima che io andassi a fare questo intervento ad Arezzo perché purtroppo sono un timore, ma io la mia forza di andare avanti la mia forza di di, della creazione di, di poter vivere, della mia vita praticamente un po' eh, è tutto eh, si sta ri, eh, rilevando questo quadro, che significa il tronco? il tronco significa che la mia vita non lo so se continua o meno però ecco, ho pensato che forse continua perché se quel fiore eh, l'orchidea selvatica, cresciuta comunque la vita va avanti. E, e la nostra consapevolezza di poter andare avanti, la nostra forza interiore spera che possiamo andare avanti. Quindi poi ogni quadro ha un, un perché. Magari dipingo modestamente, bisogna dirlo, mm -hmm. però <ride> qualsiasi cosa ho fatto l'ho fatto con amore, con la passione mm -hmm. e con eh, la creazione interiore, che ecco, ripeto. non però nel mio piccolo... ti ha studiato te in qualche modo Eh sì, diciamo che ho fatto io su me stessa un'analisi e certo. una mia esperienza artistica Infatti a me l'altra domanda che ti volevo fare Mi piaceva molto questa cosa che tu, è un po' quello che diceva Picasso Non cerco trovo eh, questa cosa che tu vedi il quadro eh, prima, prima di, di dipingermi eh, sì, sì. Eh, Che relazione senti diciamo nella tua anima che evidentemente ha un posto così importante per te no? eh, tra l'arte e la spiritualità Beh eh, l'impatto nel senso proprio della, della ecco dell'orchidea sì, sì, sì. Sì. L'impatto diciamo nell'arte è molto forte perché io ho questa grande questo grande desiderio eh, di creare eh, ciò che mi sono, perché non è uno, uno io non dipingo perché mi sono proposto, no, perché io sono, a volte mi capita tre settimane e non riesco a dipingere niente, perché non sono una professionista, io sono uh, un'artista uh, autodidatta che dipingo solo quando c'ho quell'ispirazione, se io, mi viene quando arriva parte, la mi viene vera i colori mi vengono come di mente, veramente. mi alzo alle due di notte scendo giù nella sala odi e io dipingo l'arte dovrete, dovrete ispirazione. essere così, eh. come, dovrete eh, per essere ispirazione così. come dico sempre sei un artista arte non un artista bancomat. ma <ride> sì, sì. diciamolo anche un artista spirituale certo, perché eh, solo sì. quando ho quel forte eh, sentimento e anche quella grande e ho furia di, di, di mettere sulle tele la mia arte io scendo giù non c'è un giorno eh, scelto non esiste per me perché un professionista dice io magari vado, dipingo oggi perché voglio dipingere questo io non potrei mai fare così posso fare una firma quel giorno se voglio ma non, non riesco non che io non posso dipingere di, no, di giorno poco sì, riesco ma non... ecco, tutti i miei quadri sono dipinti Solo, esclusivamente... di notte. Eh, un'altra domanda che mi veniva in mente. Il tuo rapporto proprio con la notte. sei nata di notte, tu? Mia mamma mi <ride> ha detto di sì. Eh, allora ecco perché. È molto bella questa cosa che racconti. Sì, che... sì, diciamo che io sono l'ultimo giorno del segno della Vergine. Quindi 23. 22. Ah, 22. È l'ultimo giorno. Diciamo che... è eh... in cuspide. Sì, sì, sono cuspide. Prendo un po' di... Però ecco, l'arte è una cosa che mi ha salvata la mia vita. Mi ha salvata... Uh, il mio spirito mi ha salvato proprio il modo di andare avanti. Purtroppo sappiamo oggigiorno chi rimane senza un lavoro, magari ci Arrivano che diventano pure depressi, io invece no, io che stavo malissimo, dicevo alla gente: uh oh, non devi mai, e mai e puoi mai permetterti di stare uh, triste, non esiste, la tristezza lo devi proprio e io stavo male e stavo peggio di lei, eh, allora ho, ho avuto questa forza e questo coraggio di andare avanti, perché andare avanti è l'unica strada, se si può dire così, per poter proseguire. Ma io direi andare avanti nella notte, <ride> direi, allora vi fare un grandissimo applauso a questa chiesa <ride> che insomma, in qualche modo tutte le vostre energie, di, insomma, di gioia, di emozioni che ci hai dato... Ti torni indietro, ci hai pubblicato mille volte, e ti possa trovare tutto quello che desideri, a parte il successo, anche il lavoro. Il è... successo di meno, perché diciamo, non sono un'artista diciamo, molto famosa. Sono... Lo sai. Dipingo modestamente, per adesso. Tutti ehm... i grandi artisti sono modesti, quindi. Ma però, e dire, ehm. ecco, c'ho un grande sogno. Molto umile, ma... non è vero che dipinge modestamente c'è un grande è sogno un è umile, certo allora, c'è un grande sogno voglio arrivare a imparare a dipingere come Leonardo da Vinci eh. come um, Caravaggio mi piacerebbe moltissimo ecco, è un grande sogno e spero di realizzarlo però tu c'è qualcosa che loro non hanno mm. oh, che lo stile brindusce e anche io anche io eh, diciamo come si dice anche loro, una cosa che è difficile da raggiungere perché loro erano proprio dei geni dell'arte. Se parliamo di Leonardo da Vinci, se parliamo di Caravaggio, se parliamo di Raffaello, se parliamo di Michelangelo, diciamo che stiamo parlando di un'arte un che ormai è una adesso noi parliamo di arte contemporanea anche nel periodo di rinascimento è che... io aggiungerei Giorgione la tempesta eh. di Giorgione esatto eh. anche di Giorgione. <ride> comunque veramente miei complimenti per le cose meravigliose che fai e grazie. spero che tutti questi fiori fioriscano per te e, ecco. grazie infatti ho portato apposta questa mia piccola esposizione di fiori e un po per, per regolare diciamo un po' questa stagione di primavera, uh, una cosa volevo dire, eh se sì. gentilmente mi vuoi dare qui. no no no quel piccolino, facci la valletto dai, sì, sì, un sì, sì. La allora quest questo mio piccolo quadro, eh, sì. perché lo vuoi presentare? Perché questo quadro fa la copertina di un libro di poesie, di un poeta latinoamericano che si chiama Abner ah, uh, no, Thomas, Anna, questo quadro ha fatto la copertina di questo libro di poesie che è stato pubblicato in america latina eh, in perù mm. e ovviamente oltre che sta in perù ha fatto anche l'esposizione anche a spagna poi a madrid poi andrà mm anche in altri paesi d'Europa quindi questo quadro è poetico, guarda sì, sì, sì, sì, rappresenta sì. un po' ciò che lui eh, ha voluto rappresentare eh, c'è una storia questo quadro che anzi eh, sì, pure il poeta stessa lo può raccontare mm. bella notte vabbè, bello. tutti i miei quadri sono posso diciamo una cosa? prego, prego. perché adesso Admer è estremato del Perù e questo bellissimo quadro col libro suo è uno dei libri in questo momento che viene distribuito perché ha vinto da poco questi premi riconoscimenti in Perù. Lui ha vinto questo premio e adesso è uno dei libri che sono in tutte le scuole, scuole. peruviane. Mm. E questo pensa dove è arrivato il tuo quadro. Io Bravo. Bravo. veramente bravissima. veramente veramente sono molto contenta per lui io non credo niente manco un diploma per questo no, però la diciamo è che è successo la, la gloria è una è... è... no, <ride> no, no, no, <ride> no, no no però non, non importa, non importa, non importa di... io comunque è di... il mio quadro c'è che... il suo libro cioè? se va per il mondo sono contenta di tutto bellissimo l'importante è che si crei ancora che l'arte va ancora più lontano è questo che infatti io ti chiedevo grazie, domanda grazie. perché è molto importante anche un po' diciamo lo spirito di interno 4 è stato creato per questo motivo cioè perché le persone si sì, dato sì, sì. che siamo qua sì, sì, sì. e perché le persone abbiano uno spazio gratuito dove si possano fare degli scambi senza stare alla logica sempre di denaro tu vieni però mi dai 50 tu vieni eh, veramente uno scambio di emozioni uno scambio di arte quindi insomma direi più scambio di emozioni così sì sì sì <ride> E che si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 Disse te C'è da c'è da c'è da fumando all'angolo del qua. Non solo un principe.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 i primi turbamenti in angoli distanti dalla folla, sorrisi, silenzi, sospiri quasi in irribano e ancora notte di figli india nel cervello asciami, indecisioni prive di senso notte dell'ultimo verdetto per l'uomo che manca di difese invoca pigli pretestuosi quasi ingiustizia in questa notte di balconi aperti dove l'affa stagna indisturbata oggi stanotte nemmeno chiedo aiuto alla leggenda e mi destino un ruolo di coerenza domani sarò principe il tutto o nulla le case di montare con me sul del sesso ma di